Allora, come stavo dicendo, il, uh, il modo per prendere il tempo è tendenzialmente la funzione nano time, la funzione migliore in Java per prendere il tempo. Però per prendere il tempo bisogna fare qualcosa di sensato. Non, io spero nella registrazione. perché <ride> Bisogna fare qualcosa di sensato perché provare a mettere tre elementi e poi toglierli sicuramente non mi dà nessuna tempistica utile. Allora, eh, l'unico modo che mi viene in mente per provare il tempo e l'efficienza di questa struttura è quello di eh, riempire il, il nostro, la nostra struttura con una serie di eh, parole casuali. Allora, parole casuali, ad esempio, io posso stringhe a caso, posso costruire una una serie di stringhe della forma tag underscore numero, tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, tag 5, eccetera, eccetera, ne posso fare finché voglio, le metto tutte e boh, questo da un certo punto di vista mi, mi, mi, mi può aiutare, mi può togliere il, il fardello di dover, scrivere il, dover inserire a mano troppi elementi. Il problema principale di questo è che le mie stringhe random non sono random un bel niente e soprattutto se io devo calcolare i tempi ad esempio di un algoritmo di ordinamento iniziare a mettergli dentro una serie di stringhe che sono già ordinate è chiaramente un modo molto poco astuto per guardare le performance quindi in questo specifico contesto potrebbe essere perfettamente valida come soluzione perché tutto quello che mi servono sono un grosso numero di parole buttate lì e eh, invece in altri contesti avere eh, del, delle stringhe non random mi mette in difficoltà esiste un altro modo per generare stringhe random e queste vengono chiamate gli eh, UUD unique, Universally Unique Identifier quindi Java ci mette a disposizione la possibilità di costruire delle stringhe casuali che sono, ma possiamo considerarle abbastanza casuali, non, non completamente casuali perché ci sono alcuni punti che sono ricorrenti, che noi sappiamo esattamente che cosa troveremo all'interno di queste stringhe, però se non altro eh, tutti i caratteri che qui vengono indicati con x sono effettivamente cifre esadecimali casuali. Quindi se io ho bisogno di eh, generare stringhe casuali di lunghezza fissa, posso eh, utilizzare la funzione per generare questi eh, unique identifier, che però hanno un problema e sono eh, abbastanza lenti da, da generare, eh, dove abbastanza lenti non si intende lenti in senso assoluto se io ho bisogno di generarne uno non mi accorgo neanche del tempo che ci metto ma se io devo popolare ad esempio la mia struttura dati con un milione e mezzo di stringhe casuali eh, generare un milione e mezzo può portare via un certo tempo quindi questa è la funzione se io voglio in Java le mie Universal Unique Identifier devo importare java util utile UUID, e poi posso generare il mio uuid e convertirlo in una stringa ma questo non è quello che mi serve in questo, in questo caso per cui posso provare a cambiare il mio main ad esempio allora, eh... posso iniziare a vs scusate aggiungo una stringa tipo vs poi boh, l'ho anche fatto prima ce l'ho da qualche parte forse sì. a questo punto faccio un ciclo Ecco qua e a questo punto aggiungo la mia la stringa bar. Questo se ne può andare. Allora, fu è la prima e bar è l'ultima. Quindi vedo i tempi che mi sono necessari per togliere la prima e togliere l'ultima. Allora... Uh. Allora per chi si è unito adesso stiamo cercando di vedere i tempi e per vedere i tempi abbiamo bisogno di riempire un minimo la nostra struttura quindi in questo caso proviamo a mettere dentro un centinaio di stringhe tag e vediamo le tempistiche che abbiamo nel togliere fu e nel togliere bar dove fu è la prima e bar è l'ultima e in mezzo ci sono 100 di questi eh, tag che io ho inserito Vediamo i tempi: se scrivessi la capo, lo renderebbe meglio. Bene. quindi 39 secondi per rimuovere il 39, 0, bla bla bla 39 per rimuovere il primo 0, bla bla bla 20 per l'ultimo probabilmente 100 continua a essere troppo poco se io facessi con 1000 vediamo che i tempi vi ricordo che fu è il primo e bar è l'ultimo vedete che iniziano a essere diversi, 10.000, vedete che sta aumentando il tempo per rimuovere l'ultimo, Quando iniziamo ad avere questi numeri, possiamo iniziare a fare qualche considerazione più o meno sensata su. Come faccio a interromperlo? Così. riusciamo a fare già qualche considerazione leggermente sensata. Quando vi ho detto all'inizio che era comunque necessario andare a vedere Intendevo questo. Allora, se noi guardiamo come è fatta un array, un array list, un array list è una lista implementata all'interno di un array. Questo vuol dire che, per forza di cosa, se io elimino un elemento, deve esserci un qualche meccanismo per tirare su tutti gli altri. Deve esserci un qualche meccanismo di questo tipo. Allora, probabilmente chi ha scritto il codice ha scritto qualche trucchetto magico per cui ad esempio se io rimuovo il primo elemento lui semplicemente si dimentica del primo elemento e, e, e fa partire l'array uno dopo invece di tirare su tutti gli altri ma se io provo a eliminare un elemento in mezzo ad esempio i tempi comunque crescono proviamo un po' mettiamo 5000 tag 5000 b tag e proviamo a togliere fu e vediamo quanto tempo impieghiamo a togliere FU? 7,65. Proviamo ad aumentare mettendo 10.000 e 10.000. dovremmo vedere che il tempo aumenta infatti praticamente raddoppia ho raddoppiato il numero degli elementi che lui deve spostare e il tempo praticamente è raddoppiato perché pensate che cosa deve fare il nostro che cosa fa il computer, quando rimuove un elemento, prende gli elementi e li tira su. Allora, nel primo caso tirava su e doveva spostare di una posizione indietro 5.000 elementi, in quel, nel secondo caso deve spostare di una posizione indietro 10.000 elementi e nel secondo caso ci mette il doppio del tempo. Non c'è nessuna ragione per stupirsi di questo. Cosa vuol dire questo? Che il... Quello che a noi sembrava di aver scritto in un modo tanto elegante e tanto pulito in realtà ha esattamente lo stesso problema che aveva il nostro, la nostra prima implementazione. È soltanto più carina da vedere. Va bene, è una bella etichetta, ma quello che ci sta sotto è un disastro, esattamente come era un disastro la nostra. Vuol dire che se io devo spostare mille elementi ci metto un certo tempo, se ne devo spostare 10.000 ci metto 10 volte tanto, 100.000 100 volte tanto. Allora esiste un'altra implementazione, del, dell'array list della, della lista che è la linked list Allora questo potreste averlo visto a qualche, in qualche precedente corso eh, le liste linkate, doppiamente linkate le avete già viste in qualche corso di informatica? bene eh, allora per usare la Linked list, tutto quello che noi dobbiamo fare è definire il, nel nostro creatore, nel, nella nostra funzione che crea l'oggetto, semplicemente il linked list invece di array list e tutto il resto è esattamente uguale, questa è la bellezza delle interfacce in Java. L'interfaccia è la stessa, quindi tutto il codice non deve cambiare, non deve cambiare neanche la dichiarazione della variabile, tutto quello che cambia è l'implementazione. Quindi io invece di usare un array list, una, una lista eh, implementata su un array che aveva l'annoso problema di dover saltare, di dover riportare indietro e copiare indietro di un passo indietro tutti gli elementi, invece di fare questo io uso una linked list. Allora com'è una linked list? Eh, per chi non lo ricordasse, immaginate una serie di scatolette. Queste scatolette sono collegate da... Delle, delle freccine, dei puntatori questo vuol dire che le scatolette possono essere ovunque in memoria semplicemente io so che dopo A1 c'è A2, poi c'è A3 bla bla bla, poi c'è AN-1 e poi c'è AN e queste non devono essere di, di seguito, in fila possono essere ovunque all'interno della memoria e io mi muovo dall'una all'altra seguendo le frecce qual è il vantaggio grosso di una struttura data di questo tipo? che io posso ingrandirla e rimpicciolirla un passettino alla volta in modo, in modo abbastanza indolore. In particolar modo, se io devo togliere un elemento, tutto quello che non devo scalare gli altri elementi, basta che giochi un po' con questi puntatori. Basta che io dica che l'elemento successivo al primo nella slide non è più il secondo ma è il terzo e l'elemento precedente del terzo non è più il secondo ma è il primo quindi facendo due, due operazioni tac tac io sono riuscito a rimpicciolire e togliere un elemento in mezzo nella lista questo vuol dire che finalmente usando una linked list io posso togliere un elemento con un tempo che non dipende da quanti elementi ci sono Fate attenzione a questa mia affermazione, la ripeto. Allora, eh, io posso fare una certa operazione come rimuovere un elemento e questo viene fatta e il, il tempo che ci metto non dipende da quanti elementi ci sono già nella lista. Devo muovere due puntatori. Se è in mezzo all'inizio, se, se di là ce ne sono 5 milioni e di là 7 miliardi, non mi cambia nulla. Sempre due puntatori devo cambiare. E quindi il tutto potrebbe finalmente funzionare. Allora, proviamolo. Come avevo detto, le modifiche sono minuscole. Tutto quello che devo fare è qui, oltre all'array list, oltre al posto, prendo la linked list e qui prendo la linked list. Le voilà. Fatto adesso proviamo un po uh. ma prima di provare vediamo che cosa vi aspettate voi allora cerchiamo di vedere un confronto fra la e la linked list e cerchiamo di vedere quanto è, sono pesanti da fare le diverse operazioni sulle, sulle liste eh, fondamentalmente queste sono le operazioni base e quello, che sono a quello a cui sono interessato è di capire se queste operazioni sono istantanee oppure in qualche modo dipendono da quanti elementi ci sono già quindi se il fatto di lavorare con una lista vuota o piena mi cambia qualcosa. Perché se lavorare con una lista piena mi cambia, vuol dire che se è piena piena vado proprio male, se è piena piena piena piena vado veramente lento. Quindi cercate di immaginarvi se avere una lista vuota o avere una lista piena vi cambia qualcosa. Allora, se io inserisco un elemento, pensate nei due casi, array list e linked list. Quali sono le operazioni che voi dovreste fare per aggiungere un elemento? Sto parlando della lista, non sto parlando del mio word set, sto parlando della lista che quindi può contenere duplicati. è bello vedervi così reattivi allora, eh, in entrambi i casi è istantaneo perché eh, posso immaginare di, di sapere qual è l'ultimo elemento nel caso dell'array list, esattamente come io mi ero segnato un, un indice e quindi quando vado ad aggiungere un elemento semplicemente lo metto e nel caso della linked list cosa devo fare? devo mettere un elemento e poi collegarlo fine, comunque il numero di operazioni che faccio non dipende da quanti elementi ci sono già dentro e quindi posso dire che è un'operazione immediata allora, rimuovere un oggetto array list buh, brutto abbiamo appena visto che è lento perché devo copiare tutti gli elementi, linked list linked list diciamo immediato prendere eh, recuperare un elemento dato un indice se io voglio l'elemento numero 472 com'è nel caso dell'array list e com'è nel caso della linked list? Beh, nel caso dell'array list è immediato perché è un vettore, quindi io vado alla posizione 472, tac. Se avete visto un minimo di come sono organizzati i computer dentro, io devo semplicemente fare un calcolo prendendo a quanto è grande un una casella, moltiplicarla per 472, e poi so esattamente a qual è l'indirizzo in cui troverò il, il mio dato, quindi è banale, faccio, è immediato. E nel caso della linked list? Nel caso della linked list è sluggish, grazie che qualcuno si è svegliato, e, e questo. Perché la lista è tutta sparpagliata ed è unita con tutti questi, questi puntatori che collegano gli elementi all'uno all'altro. Il che vuol dire che se io voglio andare sull'elemento 3, devo andare sull'1, sul 2 e poi arrivo al 3. Se io voglio andare sul 10.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eh, 10.000 e alla fine ci arrivo. Certo, ci, sono, ci saranno sicuramente dei metodi un po' accelerati, per cui io magari mi, mi memorizzo di mille in mille quali sono per avere dei punti un po' più veloci per partire, però l'idea è che è lento comunque, per cui io devo attraversare gli elementi uno all'altro seguendo i collegamenti per riuscire a trovarli. E la stessa cosa per quanto riguarda il set, che non è altro che il è analogo al get, soltanto invece di leggere vado a scrivere, quindi prima devo trovare il punto e poi invece di leggere scrivo. Eh, per aggiungere un elemento a un dato indice vi aiuto, nel caso dell'array list è lento perché devo comunque spingere giù pian pianino tutti gli altri elementi di una posizione. Nel caso del, della linked list No, è lentuccio anche lì, esattamente, eh, c'è qualcosa che non mi torna, eh, forse era, ah sì, eh, perché comunque devo arrivarci, per cancellare un elemento, per cancellare un, uh, per aggiungere un indice o cancellare un indice, prima de devo, devo arrivarci, quindi magari poi una volta che ci sono arrivato cambio solo due puntatori, però un passettino alla volta devo arrivare fino là e questo può portarmi via tempo. È la stessa cosa rimuovere un indice, devo prima arrivarci, e poi ci metto un secondo a cancellarlo. Chiedermi se contiene un oggetto, beh, se contiene un oggetto. e qual è l'indice di un oggetto, è di nuovo lenta per tutte quante le, le, le, liste, le, le operazioni. Perché in un caso o nell'altro devo scorrere tutti i dati che ci sono alla ricerca. In un, in un caso vado di più uno in più uno, nell'altro caso invece faccio un passetto, un passetto, un passetto, e alla fine ci arrivo. Ma ne siamo proprio convinti. Allora, non è un caso se avevo messo tutti questi Dr. House nelle, nelle slide, perché se ci pensate perché rimuovere un oggetto è istantaneo? Perché devo soltanto cambiare due puntatori, d'accordo, però devo scoprire dov'è quell'oggetto. Quindi se io chiedo al mio, facciamo una prova, 200, 200 e provo a rimuovere l'elemento di mezzo, e poi invece di 200 mettiamone 400. Vedete che aumenta. E continua a aumentare. Perché continua a aumentare? Perché non è immediato. Perché io devo... Devo trovarlo l'elemento e trovarlo comunque è un'operazione che mi porta via tempo. Perché per trovare l'elemento io devo fare un passettino alla volta inseguendo e scorrendo tutta la mia lista. Poi, quando una volta che l'ho trovato, sa, al volo riesco a, a, a toglierlo. Però trovarlo comunque mi porta via tempo. Questo vuol dire che linked list e array list non ho tutti questi vantaggi a usare una linked list. Inizialmente sembrava che. Avesse risolto potreste risolvere ogni mio problema, ma di fatto no, perché vabbè, è vero, è un po' più veloce, perché una volta che l'ho trovato non devo comunque spostare quelli dopo. Quindi se ad esempio sto, cancello sempre il primo elemento è molto meglio. Eh, però se cancello sempre l'ultimo più o meno le performance sono uguali. Anzi, e se cancello quello di mezzo, di nuovo dei vantaggi e degli svantaggi perché è vero che è più veloce cancellarlo però c'è anche l'overhead di comunque per ogni dato che memorizzo devo memorizzarmi quattro puntatori andare in giro a prendermi uno all'altro e quello che sicuramente perdo è la possibilità di accedere agli elementi usando l'indice la linked list me la dà perché comunque implementa l'interfaccia della, della lista quindi io posso dire vai all'elemento 5000 però Devo sapere che se sto usando una linked list, arrivare all'elemento 5000 non è un'operazione istantanea, è un'operazione lenta. Quindi quando voi eh, usate e eh, dovrete decidere quale, quale collection utilizzare nei vostri programmi, se una piuttosto che un'altra, dovete fermarvi e pensare a quali sono le operazioni che dovete fare. E, se le operazioni che dovete fare nel vostro caso rientrano nella, nel, nella colonnine verdi o rosse, ovvero sia se sono veloci o se sono lente. Adesso cerchiamo di dare un minimo di, di, di senso in più.